Con il pavimento in ceramica del Concafast la nostra casa è diventata bellissima. E noi siamo più felici. L'abbiamo scelto insieme, tenendo conto delle diverse esigenze. Per me doveva essere bello, resistente e facile da pulire io invece volevo risparmiare tempo, fatica e soprattutto soldi è così che abbiamo scoperto del concafast, il primo pavimento in ceramica composa in opera senza fughe, colla e stucco è bello vedere la casa che sotto i tuoi occhi cambia aspetto e tutto senza lo stress di doverla svuotare perché abbiamo spostato i mobili di volta in volta tanto con del concafast il pavimento è subito calpestabile e se per una ragione qualunque decidessimo di toglierlo, possiamo sempre rimuovere e recuperare il prodotto per montarlo da un'altra parte. All'inizio lui si è limitato a guardare il posatore. Poi, quando ha capito come fare, si è rimboccato le maniche e si è messo al lavoro. È stato bravissimo! Con Del Conca Fast, la posa in opera è economica, pulita e veloce. Se volete conoscere meglio le caratteristiche del prodotto, visitate il sito delconcafast.com. Trovate del concafast solo dai rivenditori autorizzati. Del concafast. Meno male che l'hanno inventato.